e bella tutti ragazzi come saluto bene, spero bene e benvenuti in questo mio nuovissimo video oggi vi spiegherò come installare 3 nuove mod grafiche all'interno del vostro 5M sono mod grafiche che toccheranno soltanto GTA 5, che toccheranno 5M e non GTA 5 tranne una, Rods. detto questo, prima di iniziare con il video Sì! ragazzuoli iniziamo subito col tutorial per prima cosa installeremo la LA Vegetation come si installa basta che fate che andate nella directory di 5m 5m application data e dopo che avete aperto la, il, il file con l'interno l'LA Vegetation lo dovrete soltanto portare all'interno quindi trascinate citizen All'interno del directory di FaveM e con la eh, LA Visitation abbiamo finito. Invece, per installare la Redux 1.10, dovrete recarvi sempre nella Citizen e dovrete portare all'interno le cartelle Common, Platform e X64. Basta che le selezionate e le trascinate. Adesso, invece, invece installeremo. La ROAS, che sarebbero le strade di Los Angeles. Come bisogna fare per installare? Bisogna recarsi innanzitutto nella directory di GTA 5, io in questo caso qua ce l'ho nel volume E, e dovremmo aprire anche ovviamente il file. Iniziamo da DLC, ovviamente per, eh, il, per trovare la directory basta che fate sul logo di GTA 5 che avete sul desktop, tasto destro apri percorso file e vi si apre in automatico il percorso mio dovremo recarsi in update per 64 dlc packs patch dei due eng, non patch dei due b soltanto patch dei due eng. lo apriamo e trasciniamo all'interno dlc rpf è un processo che ci mette poco come potete vedere sottuisci file Diamo l'autorizzazione a continuare con la modalità amministratore E abbiamo fatto Andiamo ora con la versione update rpf Che dovremmo recarsi soltanto in grant auto update E trascinare l'update rpf all'interno Come potete vedere Stesso presentimento qua Dobbiamo dare le varie conferme E l'abbiamo aggiornato il procedimento invece più lungo sarà per i file per 64, che saranno questi qua, gli RPF, dalla G alla U. Qua invece dobbiamo sempre fare così, e trascinarli all'interno. GTA Ci vorrà un po', come potete vedere, perché sono pesanti, pesano abbastanza, infatti è la mod... Le, la strada eh, moddata più pesante diciamo eh, Tra quelle che ho scoperto Pesa la bellezza di 4-5 giga Non mi ricordo benissimo Comunque appena abbiamo finito Ci becchiamo Ok ragazzi appena finito di Esportare i file all'interno della directory Basta adesso facciamo soltanto qui: sostituisci file E finirà di portarli all'interno Ci vorrà molto ma molto meno tempo Scherzavo non sono 5 giga ma sono 30 giga di file Per queste estreme oddate però Ne vale la pena ve lo assicuro Se il video vi è piaciuto Lasciate un bellissimo like Iscrivetevi e passate sul sito Viola Link come al solito sotto in descrizione E nel commento bloccato come do ogni giorno in live alle 7, cioè alle 8. Detto questo, io vi mando un salutare, un abbraccione e adios.